Ti invito, buongiorno a tutti. Ti ringrazio per te. ringrazio soprattutto il Presidente di consiglio, Massimo Trapletti, per, per l'invito, perché per è sempre un'occasione importante, un'occasione di confronto, ma un'occasione anche di conoscenza. Eh, io credo che il confronto e la conoscenza sostenibile perché? Perché noi non possiamo, eh, sull'onda l'ideologia, bloccare l'economia del paese, noi non possiamo tenere fermo un paese, un paese che non ha visto, questo è siccome un paese manufatturiero eh, all'Europa qua, abbiamo una ricchezza dei nostri imprenditori che di sicuro non è merito dei governi, ma è merito degli imprenditori, che è il risorso e di disposizione del Paese per creare economia e è... Sera alla mattina, bisogna dare il tempo alle imprese per fare le ricondizioni e noi dobbiamo fare la parte legislativa di accompagnamento. Tuttavia, noi usciamo da un periodo, siamo in una situazione molto difficile. diciamo eh, da una situazione economica dovuta alla malattia sanitaria, dovuta uh, al Covid, ma a turno ancora più attivi, derivano i scopi. Io sono già parte anche del ministero, grandi del ministero della conservazione ecologica, e si sono mossi su più binari. Sono mossi su più binari per affrontare l'emergenza e quindi mettere le risorse a disposizione di famiglie e imprese per dare un aiuto e a pagare i A, a, a lavorare e su un altro fronte che è stato quello della diversificazione degli approvvigionamenti, come dicevo prima: che secondo il secondo paese del mondo è posto, totalmente dipendente dall'energia da È chiaro che non è un eh, risultato assolutamente eh, scientifico e quindi eh, sono stati messi, per questo sono stati messi oltre un terzo dei fondi del PNRR, sono stati messi sulla transizione ecologica e quindi sono stati messi eh, per, eh, con i criteri di cui parlavo prima e quindi con approcci abbiamo per esempio il il piano nazionale, il programma nazionale delle rifiuti, dove eh, le regioni devono eh, comunque eh, adottare entro 18 mesi, ma su che cosa l'abbiamo fatto? Mica su una spinta ideologica, mica su una spinta eh, del momento della tendenza, no, abbiamo fatto un altro calcolo strategico. questo paese abbia veramente eh, un approccio pragmatico, ma abbia e eccellenze. Noi abbiamo il 63% dei rifiuti sugli imballaggi, siamo cioè, nel panorama europeo uno dei, degli stati migliori. In questo caso, Corino, invece, in questi giorni, l'avete sentito, la direttiva eh, europea sulla, sull'imballaggio. Mi ricordo che che sia stato invitato per una cosa molto importante che è quella dei criteri ambientali, eccetera. Poi allora, non devo dire che non scusa, chiedo scusa. Chi è vero perché è assolutamente no, un approccio, come posso dire, un po' troppo veloce senza coinvolgere il mondo dell'impresa e è una cosa assolutamente errata perché il mondo dell'impresa molto involto in ogni decreto ci sarà così sto contando perché è conto in attesa di inviare un tavolo, un tavolo di confronto cioè, di siamo ma